Sono qui a Roma Center Climb eh, perché eh, avevo fatto delle esperienze precedenti che ritengo piuttosto negative e Così ho cercato e, e mi sono imbattuta nel sito del Roma Center Climb e Quando ho letto la, la presentazione del metodo Cataclimb Climb sono rimasta molto colpita Ovviamente molto interessata e così mi sono, eh, mi sono avvicinata, ho fatto una prova e, Adesso posso dire che eh, le aspettative mh, sono state superate di gran lunga, eh, il metodo Cataclimb di, di Marco Nescatelli è un metodo completo, a 360 gradi, è duttile, si può adattare a qualsiasi livello volendo. Marco è una persona fuori dal comune, è un vero autentico maestro, nel vero senso della parola. Qui ho trovato un ambiente sereno, dove si lavora con molto rispetto e, e soprattutto davvero accogliente e si lavora veramente sodo, tra l'altro, si lavora duro qui. E io ho trovato la mia dimensione. E invito tutti, ma con il cuore, a venire a trovare la vostra. Vale la pena di venire a cercarla qui. Ciao!